Yes. benvenuti sul canale non aperto questo blog io sono il gonz e oggi sono qua per fare un nuovo aggiornamento della collezione di film horror cominciamo con i film che mi ha mandato digit movies per fare le recensioni e poi passiamo a quelli che sono stati i miei acquisti rullo di tamburi ma prima se vi piacciono i Uh, I film horror vi piace collezionare film horror, uh, avere informazioni sulle nuove uscite. Vi invito a iscrivervi al canale di Non Aprete Questo Blog. Qui sotto trovate il pulsantino, attivare le notifiche in modo da non perdervi neanche un video e seguirci anche su tutti gli altri social: Instagram, Telegram, Facebook, uh, insomma, tutte queste. Tutto questo ciarpame di social totalmente inutili iniziamo il primo film che è un film a cui tengo che ho visto sigla Flash Contagion è un film che è particolare ha una storia particolare per me poi ve la racconto intanto vi spiego che ho già fatto un unboxing di questi film infatti li vediamo velocemente però ve ne voglio parlare perché uno perché potete trovare la mia recensione di Flash Contagion su il sito non aprite questo blog, quindi andate subito a leggerla. Due, perché all'interno, negli extra trovate backstage che è stato realizzato da me in un giorno in cui ho avuto l'opportunità di andare sul set per salutare Lorenzo e Alex e ho approfittato per fare delle riprese e eh, trovate questo extra creato da me, poi ci sono tantissimi altri extra, il film ve lo consiglio se vi piace il genere exploitation e se siete interessati alle uscite di horror underground indipendente insomma andate a leggere la mia recensione sul sito di Non nonaperti questo blog vediamo altri film che sono usciti in questo periodo con Digit Movies uno, vabbè, è notissimo a tutti, è Cat Seed Blues, è uscito in questa edizione fantastica in Blu-ray eh, con un sacco di contenuti extra e bonus disc, appunto. Che, vabbè, che dire, il film è, è un bel film, è un grandissimo film indipendente, originalissimo, uno slasher eh, molto perverso e disturbato e disturbante, quindi consigliatissimo anche il Blues, compratelo. Vi lascio tutti i link in descrizione per acquistare i film che vedrete in questo aggiornamento della collezione velocemente anche questa uscita questo film diciamo del, degli anni 90 che si rifà diciamo al genere l'invasione degli ultracorpi insomma alla fantascienza horror degli anni 50 è un film della full moon molto figa questa collaborazione di cheat movies full moon allora il film non è che sia sto granché però diciamo che la parte di effetti è molto carina ci sono delle cose belle soprattutto fluidi cose schifose e eh, vabbè ci sono gli eleni che fanno senza ridere, comunque è un film trash fondamentalmente quindi dovete essere un po' amanti del genere B-movie, trash movie pulmon, ne ha tanti di questo, di questo genere quindi se siete collezionisti di B-movie trash, horror, va bene per voi Seed People sono delle piante insomma alieni sotto forma di piante che vogliono conquistare la terra insomma, le, le, le, le è sempre la solita storia poi invece, ragazzi, qua mi voglio soffermare un attimo, questo è un film che mi ha sorpreso Enormemente, enormemente, è un film italiano di Federico Scargiali, si chiama Fuck You Immortality. Io sono essere fatto dalla bellezza di questo film, è veramente un grandissimo film, un film sorprendente, è una horror comedy, non ce ne sono tante di horror comedy nel cinema indipendente italiano secondo me, almeno che io ricordi, mi viene in mente Terror the QA, ma poche altre cose. Ragazzi questo è un film veramente high level, eh, con attori incredibili, farò la recensione anche di questo, non so quando uscirà, la troverete. A breve ci sono delle battute passosissime, è scritto veramente bene, è girato bene, con tantissime idee Qua ha un, un livello veramente molto alto nel cast e nella realizzazione degli effetti speciali Ci sono tante cose veramente strepitose È veramente un, un film sorprendente, mi chiedo perché non ne parlino tutti Però c'è poco da chiedersi queste cose perché... Alla fine i meccanismi del mercato sono purtroppo spiacevoli insomma Fuck you Immortality, veramente mi sono spaccato dalle risate È un film intelligente e cinico anche, è anche piuttosto cinico è un, Sembrerebbe non essere un horror per tutta una prima parte In realtà poi diventa piuttosto horror e ci sono tantissime scene gore Complimenti a chi ha lavorato alla la realizzazione di questo film Passiamo ad altro Passiamo ai miei acquisti. Sono meno gli arrivi dalle case di distribuzione perché è calato veramente. Anche il mercato video è calato tantissimo. Escono molte meno cose. Per fortuna sono uscite questi 4 film della Digit Movies è uscito One BR della, della Midnight Factory di cui trovate la recensione sul canale la recensione video sul canale YouTube cercatela e guardatela è un film davvero sorprendente anche quello e, e quindi niente mi sono comprato un po' di cose visto che non tanto per fare il video aggiornamento ma perché insomma mi sembrava un po' vuota la mia vita senza pacchi pieni di film che mi arrivano e quindi ho comprato in edizione DVD perché a me piace anche un po' risparmiare non avevo neanche un'edizione diciamo sgrava di questo film, quindi ho preso la limited edition in DVD della Midnight Factory. Street Trash, ragazzi, Street Trash, cioè questo, questa bevanda che dovrebbe essere alcolica, che, che fa sciogliere le persone. Un film ultra trash, iconico e, e epico, diciamo. Cult assoluto. L'edizione Midnight Factory non l'ho neanche aperta. la apro adesso, così ve la faccio vedere, avevo comprato. In edizione DVD Limited Quella di Reanimator Sono rimasto molto soddisfatto Non ho tutta questa smania Di avere la versione Blu-ray Non che non mi piaccia vedere i film In alta definizione Però non si può certo comprare tutto O spendere soldi Insomma poi ognuno fa quello che vuole eh? Per carità Comunque bellissima edizione Ve la apro Ci sono delle cartoline No c'è il librettino Ma è veramente stupenda è stupendio In cartolina Confezione fatta a libro Ma è una meraviglia assoluta Io l'ho anche rivisto recentemente Quindi non credo che lo guarderò presto Anche se sono curioso di vedere com'è la qualità La mia edizione 169 e contiene commento del regista eh, scene eliminate ah il corto originale di street trash trailer documentario del making of eh, e tante altre robe intervista all'attrice, non male passiamo ad altro questi li ho comprati in un negozietto a 2 euro l'uno sono zombie stripper che è un, una horror comedy sugli zombie con Robert Angle e Jenna Jameson che ho preso così senza neanche dargli due lire invece è un film trash fenomenale cioè veramente fatto bene, divertentissimo esagerato, cioè proprio ci sono delle tresciate Incredibili, cioè vanno veramente fuori dalle, da, da qualsiasi tipo di aspettativa E poi c'è Robert Englund che veramente ragazzi dà quella qualità che eh, alza tantissimo il livello della pellicola Perché è veramente simpatico, un personaggio viscido, squallido, incredibilmente divertente Grandissimo Robert Englund, del resto... È un grande attore anche se viene sempre considerato solo per quello che ha fatto con Nightmare C'è anche, vabbè, una grandissima attrice che forse una delle migliori attrici della storia del cinema Jenna Jameson Chi come me ha perso tantissime idiotrie su Jenna Jameson Sa che, dico la verità, grandissima attrice Niente, edizione a 2 euro, insomma, ci sta di brutto Zombie stripper, e simpaticissimo Poi non so perché l'ho presa Perché io odio le edizioni slim Così dei DVD Ho preso Opera, eh, Maestri della Paura Perché voi sapete che io ho questa fissa Che mi piace questa edizione Che era uscita mh, Maestri della Paura in edicola Però hanno fatto uscire anche la versione così per sottile fanno veramente cagare almeno a me fanno cagare eh, le tengo questo l'ho preso per tenerlo qua in, in, nella piccola cantina degli orrori dove ho il lettore e il televisore tubo catodico mi tengo qualche dvd horror da, da mandare nel televisore anzi dopo lo metto invece adesso passiamo a una chicca incredibile perché ho trovato un sito dove pago i film usati allo gli stessi prezzi dei mercatini, cioè 1,50 euro. Qualche film l'ho pagato 3, Cioè due figli ho pagati 3, non mi ricordo quali sono di questi che vi farò vedere sono 9 film. Quindi, 7 figli ho pagati 1,50 euro. Più le spese di spedizione a 7 euro. Praticamente mi è venuto 2 euro a film. Se, però, in, su questo sito raggiungi la quota di quasi circa 40 euro, non paghi le spese di spedizione. Non mi venite a chiedere il link di questo sito perché col calco ve lo do. Prima devo saccheggiarlo tutto io e poi vi lascerò eh, questa informazione. Chi è collezionista sa che le risorse eh, non vanno rivelate, a meno, a meno che non siano state già depredate. Fighissimo l'impero delle termiti giganti di Bert Gordon, che è un regista eh, che fa tanti, ha fatto tanti film su creature giganti, quindi diciamo esperto in gigantologia, formiche giganti, ho visto il trailer, toppissimo, insomma una trecciata galattica secondo me. Però chi lo sa, magari invece no. Che paura le formiche giganti, ragazzi. Adesso non vanno più tanto di moda i film così. Eh, nel senso che magari c'è. Per esempio c'è uscito The Dance, appunto come The Factory. Però era tutto in chiave ironica. Questo invece è un film serio, ragazzi. Io voglio i film seri sulle formiche giganti. Questo lo non lo conosco però siccome ho visto Jess Franco ho detto vabbè va preso assolutamente e poi soprattutto ho notato che aveva la copertina disegnata da Miguel Martin che è il disegnatore di Brian De Brain. Sto parlando di Killer Barbies di Jess Franco e c'è questa bellissima copertina disegnata da questo fumettista Miguel Angel Martin che dovrei avere anche un, un suo fumetto autografato perché ero veramente appassionato di questo, di questo fumettista e, e una volta ero qua a Milano al, al Cox 18 e, e insomma c'è stato un evento di, di fumetti, fico Fico, fico, fico, fico, fico Insomma vedremo com'è questo film, su... film sul vampirismo Killer Barbies Vi ricordo che se voi invece avete già visto questi film O possedete l'edizione Se volete scrivermi il vostro parere senza spoiler O delle informazioni riguardo Mi fa molto piacere Così ci scambiamo insomma un po' di eh, info Poi nell'altro aggiornamento della collezione Avevo trovato un'edizione limitata della notte dei risuscitati ciechi chiamato anche Terror Beach in quell'edizione lì, che è una saga di Armando Osorio che non conosco, conosco ma non ho mai visto e che voglio collezionare, insomma voglio avere, ma non, non ho ancora guardato i film perché purtroppo ho questo che è il secondo, la Cavalcata dei Resuscitati ciechi, trovato sempre a 1,50 euro, e l'altro che è l'ultimo, il quarto, che è la Notte dei Resuscitati ciechi, insomma è una saga spagnola molto famosa, molto nota, insomma. Oggi non è molto nota Una volta era molto nota Insomma, fantastico, fantastico Non vedo l'ora di concludere questa saga Mi mancano due film Se volete mandarmeli vi mando il mio indirizzo Così me li regate voi Scherzo Che non è neanche facile trovarli in realtà Altro film di Jess Franco Copertina meravigliosa L'Oasi degli Zombie 1981 L'Oasi degli Zombie Da vedere Voilà Poi c'è David Schmiller che è il regista di Puppet Master ha fatto questo altro film che si chiama Horror Puppet queste edizioni sono anche queste, mi attraggono quindi quando le trovo le prendo mi piacciono un sacco graficamente questo rosso così ce ne ho altre ed è un film degli anni 70 sui pupazzi è un film che ricalca un po' la trama di non aprire quella porta ma mettendoci dentro i pupazzi insomma questo credo di aver capito da vedere assolutamente guardate che follia questo pupazzo qua credo che sia piuttosto trash ma anche interessante ah bellissimo anche questo pupazzo questa faccia di donna nell'angolo con la bocca aperta Poi. Di Eugenio Martin Horror Express Sempre in questa collana Ecco questa è una particolarità molto divertente Che avevo trovato anche nell'edizione di Sleepy Hollow eh, C'è un, un errore no, di battitura Un refuso Infatti questo si chiama Horror Express Da questa parte invece in realtà si dovrebbe chiamare Horror Express Io trovo che siano molto singolari queste cose Veramente mi chiedo come si possa Fare un errore del genere E andare in stampa con centinaia di copie Vabbè però è stato fatto, trovo che renda l'edizione ancora più particolare E anche un po' ridicola Però comunque fichissimo Un treno e Delle uccisioni su un treno E degli alieni, insomma Mostri che vengono da, da un altro pianeta, penso Che uccidono persone E dentro c'è Christopher Lee, comunque tra gli attori Si vede qua il ritratto No, non questo pelato, questo è Kojak c'è Cristo Fellini, questo è Kojak Che non mi ricordo come si chiama in realtà poi un film che credo di aver visto veramente in età: Grano Rosso sangue tratto da un racconto di Stephen King ricordo veramente nulla di questo film lo rivedrò volentieri per molto suggestivo, molto suggestiva la, la grafica, fighissima e... Eh, vabbè Stephen King 3 miliardi di film sono stati tratti dai suoi racconti e i suoi libri ma ah, tra l'altro qua c'è anche un librettino Caruccio, veramente ho fatto un colpaccio Passiamo agli ultimi due film, sempre di questo pacchetto comprato online, pagati anche questi qua, 1,50€ l'uno, per me è veramente un colpo incredibile. Ah no, questo l'ho pagato 3€, euro, scusate, questo l'ho pagato 3€, euro, questo credo 1,50€, sì, perché questo è un po' più raro, ma... Questi film sono rari fino a che non li trovi, nel senso che in realtà sono rari ma li puoi trovare o a 15 euro o a 3 euro, 2 euro Quindi dipende anche un po' da, da chi te li vende Sto parlando di Crip Show, Crip Show 1 e Crip Show 2 Il film di Romero tratto sempre da racconti di Stephen King, qua addirittura c'è anche lui come attore Si vede qua, si trasforma in una pianta questo lo ricordo già di più Perché l'ho visto anche un paio di volte Però l'ho visto sempre quando ero piccolissimo Quindi lo riguardo con piacere Ho preso anche il fumetto che devo leggere Non so se leggere il fumetto poi rivedere il film O viceversa, comunque lo rivedo con piacere Mi era piaciuto molto Il racconto del compleanno Con la testa Sulla torta eh, Ma anche, anche questo qua del, Della pianta, del tizio che si trasforma in pianta Insomma, questo è veramente Un, un caltissimo, questo ha fatto la storia clip show quest'altro lo ricordo pochissimo un po' diverso come come stile sicuramente inferiore eccetera non diretto da Romero ma diretto dal direttore della fotografia di, di Creepshow 1 direttore della fotografia di Creepshow 1 che si chiama Michael Gornick che è stato anche direttore della fotografia di altri film di Romero, di zombie niente ragazzi questi sono tutti i film del nuovo aggiornamento della collezione vi lascio il link in descrizione per comprarli su Amazon vi invito a iscrivervi al canale Telegram in modo da non perdervi niente di quello che facciamo seguite su Facebook Instagram, lasciatemi un commento qua sotto. Ci vediamo per il prossimo aggiornamento della collezione. Muah.